con Stefano Aranio, grande bandiera del calcio italiano, ricordiamo, nazionale, Genoa, Milan soprattutto nel, nel tuo cuore, e questa sera sei un evento dove si parla soprattutto di bambini, so che tu sei un appassionato anche di settori giovanili. Ebbene, è stato poi il mio proseguo, tanto da, da, da, da, da, da giocatore, poi è normale che quando te stai tanto sul campo e vivi la tua vita... Uh, sul campo puoi veramente trasmettere un qualcosa ai bambini soprattutto quando intraprendi una nuova carriera che è quella dell'allenatore addirittura quella è più... parlare allenatore e dire allenatore è già, è già un po' troppo secondo me è, è distruttore che a secondo quello che ha fatto, quello che ha vissuto sul campo può trasmettere veramente tante cose, ma a 360 gradi Quanti auguri per questo 2016? ma certamente trovare uno spazio importante dove comunque ci sia un progetto dietro, no? il fatto di poter comunque lavorare sempre sul campo perché eh, non smetterei mai eh, l'allenamento, cioè starei ore e ore ad, ad insegnare soprattutto ai giovani, ma non solo, anche perché il, quello che mi spaventa un po' del, dei grandi è quello che ormai non ti danno più il tempo neanche di lavorare, no? mentre invece con i giovani Puoi fare un percorso dove veramente puoi dare tanto. Potresti dare tanto anche ai grandi, ma non ti, danno, non ti danno il tempo, perciò, sei eh, se dovessi fare una scelta definitiva sicuramente i giovani con un programma serio. Senti, invece, cosa, cosa ne pensi di questo campionato e secondo te come finirà? Chi vincerà questo scudetto? Beh, eh, rispetto a tutti gli altri anni certamente è un pochettino più complessa la situazione, anche perché il fatto che la Juventus sia partita con, con l'handicap, perché comunque aveva cambiato tanto, tanti infortuni, perciò adesso sta ritornando e penso che sia comunque la squadra ancora da battere. Eh, non è semplice ripetersi, però ultimamente è uscita fuori veramente la grande, pur con qualche giocatore che non sta ancora rendendo secondo me al massimo come Forppa, come lo stesso che dire che non riesce a dare continuità. Penso che comunque sia la Juventus possa realmente vincere di nuovo lo scudetto. Ringraziamo Stefano Ranio per SportsMall.it.